Che cos'è per te la politica e a che cosa serve? Ma la politica è il modo in cui le comunità, gli uomini cercano di organizzare la vita insieme collettiva e in questo organizzare la vita collettiva secondo me la politica si occupa di, si dovrebbe occupare di guardare all'immediato ma soprattutto di costruire il mondo che verrà, per cui la politica è forse una delle arti più nobili che ha, che ha inventato l'uomo per organizzare la vita fondamentalmente dunque qual è il futuro della politica? Questo è un po' più complicato perché eh, quello che abbiamo detto prima ha funzionato grosso modo da Aristotele ad oggi come è riportato anche nel, nell'incipit dell'edizione dell di quest'anno di Lector. Attualmente la politica non vive un grandissimo momento, in Italia diciamo eh, è ancora peggio da questo punto di vista, per cui il futuro della politica è difficile da decifrare, in questi quattro giorni di letto ci stiamo interrogando su questo, penso che però il futuro della, un, un possibile futuro della politica passi attraverso una responsabilità individuale di ognuno di noi, e che metta però a servizio questa presa di coscienza e questa consapevolezza che lo metta a servizio di un progetto collettivo. E credo che il futuro della politica non possa che risiedere quindi in un impegno rinnovato di ognuno di noi alla vita delle nostre comunità, partendo dalle comunità più piccole. Grazie e buon appetito!